Ciao a tutti, allora vi volevo raccontare che ieri sera eh, dopo lavoro sono passata a comprarmi la matita che avevo finito, che sto per finire praticamente, che uso per sopracciglia che è questa, eh, in profumeria poi ho preso anche questo spruzzino qua. uno sgrassatore universale di rio e poi ho comprato anche questo qua inox e marmo bianco poi c'è scritto che questo qua va bene per i fornelli forni tegame frigo gelatiere davanzale scale pavimenti terrazze persiane tapparelle serramenti barchi, banchi di bar macellerie pescherie cioè praticamente va bene quasi su tutto. Ah, vi dico anche cosa costa. Ah no, sì. Allora. Allora, sgrassatore ho pagato 1,79 euro questo qua. E questo invece costa 2,99 Lo proviamo oggi. Perché oggi voglio aprire la cucina? Perché ha tutto sotto sopra. Poi, mentre stavo tornando, poi dopo la profumeria, mentre stavo tornando a casa, ho visto in vetrina questo vassoio qua. Adesso ve la faccio vedere. Che mi piaceva tanto, ho detto no, adesso, adesso mi fermo, lo prendo. Ho preso questo vassoio qua. E penso di mettere in cucina questo qua. E poi ho preso anche un portorotolo. Allora, eh, la soia costa, costava 10 euro, un negozio tipo da un euro: non, non è tutto un euro, giustamente, però porta rotolo invece costa 6 euro. Ho preso anche il portorotolo perché. Perché il mio, quello, vedete qua, eh. si è crepato. Ora allora ho detto, beh, vabbè, prendo anche il portarotolo. Questo qua lo metto dentro la stufa, tanto in legno, va bene. E niente, oggi penso di fare le pulizie in cucina. Adesso vi faccio vedere che è tutto sotto sopra. Praticamente ieri ho cucinato Devo pulire anche il forno, devo pulire un po' tutto, e poi voglio passare um, con vaporetto anche sulle piastrelle oggi. E niente, incomincio. Ciao! Ecco qua, guardate che casino che ho fatto. Vabbè, qua stamattina ho cucinato. Niente, adesso bisogna mettere tutto a posto qua, la spesa che vi ho fatto vedere, devo pulire anche il forno, condizioni qua al mio forno. Intanto svuoto tutto il lavandino. Oggi uso questo qua. Lo eh, voglio finire che c'è rimasto pochissimo. C'è rimasto qua, giusto così. Così lo finiamo. E dopo non so se lo compro però. lasciare agire per 10 minuti nel frattempo ho fatto partire anche calcare anche per la macchinetta qua la possiamo lasciare poi vado avanti con un altro lavoro Questo sostituisco con questo. Eccoci qua, ho svuotato tutto così faccio prima.